Ciao a tutti! Oggi prepareremo i biscotti alla sambuga. Il tempo di preparazione della ricetta è di circa 20 minuti. Gli ingredienti sono farina, burro freddo a pezzi, liquore sambuca, succo di arancia, uovo, lievito per dolci, vanillina e zucchero semolato. Andiamo via alla ricetta. Andiamo ad aggiungere nel boccale la farina. Poi zucchero, uovo, il lievito per dolci, la vanillina. il burro freddo tagliato a cubetti, il succo d'arancia, e il liquore sambuca. Andiamo ad amalgamare il tutto per due minuti. A velocità 5. Adesso andiamo a verificare la consistenza del nostro impasto nel caso in cui fosse troppo asciutto andremo ad aggiungere del latte a filo dal foro del coperchio nel caso in cui fosse troppo liquido andremo ad aggiungere della farina. Nel nostro caso l'impasto risulta essere leggermente asciutto quindi andremo ad aggiungere del latte a filo dal foro del coperchio, facendo continuare a impastare il bimbi. Chiudiamo il coperchio, leviamo il, il misurino, azioniamo il bimbi senza tempo, a velocità 5. A questo punto possiamo fermare il bimbi. Il nostro impasto è pronto. Come vedete la consistenza è cambiata. Adesso andremo a metterlo su una spianatoia per formare i nostri biscotti. Dopo aver tirato fuori l'impasto dal bimbi andiamolo a stendere Dopo aver steso il nostro impasto andiamo a formare i nostri biscotti con l'aiuto di alcune formine. Dopodiché li andremo a posizionare su una teglia rivestita da carta da un forno e li inforneremo a 180 gradi a forno preriscaldato per 10-15 minuti o sino a quando non saranno dorati nella parte superiore. I nostri biscotti sono pronti, andiamo a impiattare. Biscotti alla sambuca. Grazie e alla prossima ricetta.